per andare in guerra, mi disse, ti vuoi che piange, voi siete una famiglia e quello familiare è il legame che non può essere spezzato da guerra, discordia, forza o negligenza. Inoltre siete fratelli e dargli una rete a rispetto del tempo, dei contrasti, e persino della mutananza. La scelta di questa giungla per il tuo attestamento non è certo una coincidenza, Leonardo. Si nasce da molto tempo fa. Questa era fosse cosa da un antico indossier. Saltare è una mossa di base per un ma spiccare bandi più lunghi presenta un po' più un non è proprio il migliore. Anni fa, esplorando la stessa giunta, scoprii un tempo più segreto. Al suo interno, in una cappella sacra, lasciai un medaglione dai grandi poteri mistici. Fa attenzione a ciò che dice Foda, figlio di Locchi. Impara la ciencia y la sortencia de un futuro por el que te desacostumbras. Algo así, la ciencia de Darius, para a una sociedad al otro, nuevos diversos, y esa un salto de puntos, y al mismo tiempo, que es de voglio trovare il tempo. mettiti tra due paralleli e salta sul primo Poi salta di nuovo in direzione del secondo continuando con questa tecnica raggiungerai la cima anche senza sfruttare eventuali sporgenze. Quando salti segnando, puoi correre verso l'alto per una maggiore elevazione o spingerti lontano per raggiungere zone inaccessibili. L'unico tempo di decolazione da lombardimento, più riuscirai a farlo stagiato. Vieni a distanza in unico, grazie a calci tirati con il giusto tempismo. La sua in tempo per consertarti sui nostri possibili nasciti. Il già tutta la serra, la e l'asterità che gli consentano di passare da un figlio all'altro durante la salata. Che spettacolo, wow, non penso che vedrò mai più qualcosa di così bello.